Vassar è un villaggio del sud dell'Etiopia situato in una regione molto povera. Al centro medico del villaggio si rivolgono anche persone provenienti da zone lontane. Nell'ambulatorio opera l'Associazione Medici Oculisti per l'Africa. Chi in un primo momento ha riacquistato la vista, successivamente rischia di perderla a causa della cataratta secondaria. Per curarla occorre un'attrezzatura medica, lo IAG laser. Con un semplice intervento ambulatoriale consente di tornare a vedere. È importante che persone del territorio si formino e si specializzino in ambito oculistico. Le necessità di cura e prevenzione sono sempre maggiori. Servono risposte concrete, soprattutto per le persone più povere. Con il tuo contributo, il MAC potrà assicurare al centro medico di Vassara uno YAG laser per curare gratuitamente le persone affette da cataratta secondaria e la formazione di due paramedici optometristi. Insieme possiamo condividere una meravigliosa esperienza di solidarietà. Visita il sito movimentoapostolicocechi.it oppure fai una donazione ai numeri di conto che vedi in sovrimpressione.